Giusto, sai qual è il problema? Mm. È che lui è troppo bello e io sono troppo timida. <ride> e, e quindi non riesco a incrociare neanche il suo sguardo se lo vedo per strada. Maia, ma lo sai anche tu che fare il primo passo è difficile? È difficile? <ride> sì, ma lui, ok, mi riempie di attenzioni. Tutto quello che vuoi è bellissimo. Però, come dire, tu mi conosci bene, no? Mm. E... Quindi sai che più una persona mi riempie di attenzioni come lui, e, e più io mi chiudo in me stessa. Ma tu lascialo fare! Ma non voglio! tu eh, adesso, io non posso. Tu adesso dimmi un altro ragazzo così al giorno d'oggi dove lo trovi? Non lo trovo. Stato... Mm, okay. ok, ok, hai ragione, hai ragione. Ovvio, ho sempre ragione. Lo sai anche tu, alla fine, che agli uomini piace essere punzecchiati sotto sotto, dici? Sì. Ma ne sei proprio sicura? Sì 100% Ne sono sicurissima, Maya Ok <ride> E... Beh, e che stai aspettando, scusa? Eh, io nessuno in realtà E allora vai ad aprire, no? E sale? E vai ad aprire allora? Che faccio Vai ad aprire intanto Ma dopo ci pensiamo io Vai, non so. Maya Ma ti devi stare male No Ok, okay. Maya, vai 'Apro! No! Cosa vuoi fare? Okay. Alessandro! Maia! Uh, non pensavo di trovarti in casa. Beh, dove anche sarei dovuta essere? Uh, eh, non so. Ah, questi sono per te. Grazie. Ma sono bellissimi. Sì. Beh, è una cosa da niente. Io, in realtà ho preso una decisione vorrei trascorrere veramente ogni giorno della mia vita insieme a te e non ti farei mancare niente te lo prometto scherzi vero? cioè io ho niente altro da fare nella vita intendiamoci non desidero altro quindi è da giorni che cerco di, di parlartene e non ci riesco, faccio veramente tanta fatica è, è più faticoso per me che per te devi credermi io, io mm, apprezzo molto, ma.. Capisco. Ok, ok, d'accordo, d'accordo, sì, vieni, cogli. Vieni, vieni, vieni, vieni. Grazie, eh, mi stavo congelando fuori. devo dirti una cosa una cosa preoccupante no, no brutta no no no vedi io ci ho pensato a lungo e, e... Oh, ho pensato no. che sia ora di darti questo che sia arrivato il momento di darti questo non è qualcos'altro se no ed ora niente e nessuno ci potrà mai separare. Ma cosa stai dicendo? Non siamo mica sposati? Sciocchino! Per me questo vale come mille matrimoni, però. Perché io ti amo. Ma è mai possibile che tu sia così scema! E torni questo straccio e rispondi alle domande che ti vengono fatte una buona volta! Non l'ho fatto apposta! Io lavoro, io lavoro tutto il giorno e questo, sono io, questo è il risultato. Dai, io sai che non sono così. Dai, su. la televisione. Eh, ma scusami, sai, ma credo di essere più importante io di un programma televisivo. Uh -huh. Non credi? Sara, allora, dato che sei più importante tu di un programma televisivo, mi sembra opportuno farti notare che ogni sera, invece di startene al mio fianco, con me a guardare la tv o a leggere un libro, come una volta... Sei molto cambiata e te ne esci sempre con le tue amiche. <ride> Poverina. Sai cosa non trovo io di opportuno? Non trovo opportuno che all'inizio hai tutto bacini, carezze, abbracci e adesso sei solo che un lurido bastardo. Comunque il trucco mi fa schifo. Oh. Hai dimenticato la borsettina, eh? Vai via, su, vai, fuori. Non ti voglio più vedere, sono stufo di vederti. Vattene. Io sono stufo di vederti. Ma in giro a fare la banderacca. Ma chi vuoi che ti guardi? Cristo santo. Allora. Ciao ragazzi Allora, con Don Guanito, come va? Ah, lui è... Lui è bello, gentile, molto gentile uh, Tutto ok, sì? Sì, sì, tutto a meraviglia Sicura? Sì, sì, sì, sì, sicura, sicura Beh proporre allora un brindisi alla nostra Maya entrata forte e vigorosa nel girone dell'amore. Sì. Dal quale non uscirò più, però. Scusate ragazzi. No, Maya. Maya. Maya, fermati. Maya, che ti succede? Niente, voglio solo stare un po' da sola, per favore. No, ma Maya, dimmi. No, ti prego, ti prego, non dirmi che è successo quello che penso. Ti prego, dimmelo. Non voglio dirti nulla, ok? Quello che è successo è solo colpa mia, ok? Perché lui è stressato per il lavoro e io cosa faccio? Non faccio altro che inferire. No. Quando invece dovrei solo starmene che al mio posto? No, Maya, non è colpa tua. Se dici qualcosa adesso, si può ancora fare qualcosa. Lui, te l'ho sempre detto, è solo un lurido attaccabrì. Basta, basta dire parole, se duri, basta. Sai cosa ti dico? Ti dico solo una cosa, che odio te e tutti gli altri, ok? Che ve ne state qua tutte le sere a fare cosa? A bere solo birre! Ma dimmi una cosa, non avete nessuno a casa che vi aspetta voi? Magari qualcuno che vorrebbe solo che avervi al vostro fianco, eh? Dove stai andando? Devo andare dalle mie amiche, ho fatto uno sbaglio! Tu non vai da nessuna parte! Forza valla con me! Non devi bene così tanto, ti fa male! Sta zitta! Non dirmi quello che devo fare! Piuttosto, sai, voi donne siete sempre stati dei giocattoli! per Dei giocattoli per noi uomini! E quindi io ti tratto come mi pare e piace. E cioè, ti sei rotto l'ingranaggio per caso? Tic! Toc! <ride> ti sei rotto l'ingranaggio? O uh, cosa? Avanti dai! Io torno a casa dal lavoro stanco! Tu non fai un cazzo tutto il giorno! Forse, forse hai ragione, sai? No, non sono stata una brava compagna a questo periodo, ma... E, e forse mi credo un irresponsabile. No, solo un pochino. Ma non fa niente. C'è sempre tempo per rimediare, diceva mio padre. Quindi vedi a fare un atto tu come mensa e vai a preparare subito la cena quei due fantastici hamburger che abbiamo in frigo mentre io mi gogo la birretta Sì! Ma... Sì, da adesso in poi sarà una brava compagna è in ritardo come sempre dovremmo chiamarla vabbè sì la chiamo non si sa so mai No ragazzi, non risponde. Allora eh, dovremo andare da lei. Sì, dai, vado io, vi farò sapere.